Abbiamo capito che in questo periodo dobbiamo fare scorte, ma come facciamo a conservare meglio gli alimenti? Vediamolo insieme! Ciao a tutti, eccoci per un nuovo video. Come sempre vi ricordo i miei due blog sull'alimentazione www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it e che ricevo per visite dal vivo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno. Nello scorso video abbiamo visto che è necessario in questo periodo di quarantena fare scorte di cibo in casa, è bene però sapere qual è anche il modo migliore per conservare gli alimenti in modo da farli durare il più a lungo possibile. Prima di tutto parliamo del frigorifero. Il frigorifero non ha la stessa temperatura in tutte le sue zone, la parte più fredda è quella centrale. Sopra e sotto ha temperature più alte, in particolare quella più alta si trova sotto dove ci sono i cassetti e c'è una temperatura diciamo intermedia nella parte più alta questo ci fa già capire che ogni alimento avrà la sua zona ideale per essere conservato al meglio le cose più deperibili andranno al centro la carne fresca il pesce sono cose che vanno messe nei ripiani centrali per mantenerle a basse temperature in particolare il pesce e la carne macinata non durano più di 24 ore. In generale però la carne è meglio non tenerla più di 3 giorni. In alto andranno gli alimenti che si mantengono un po' più a lungo, per esempio le uova, i latticini, lo yogurt. Attenzione però a non superare la data di scadenza. Il frigorifero non uccide i batteri e nel momento in cui abbiamo superato la data di scadenza potrebbero essere proliferati abbastanza da causare problemi. Nel cassetto in basso invece ci andranno classicamente la frutta e la verdura, ma anche alimenti che non hanno bisogno di una temperatura così bassa per essere mantenuti eh, bene, come per esempio le bibite oppure il burro. Attenzione a, sempre a lavare prima di mettere in frigorifero la frutta e la verdura, eh, in modo tale da mantenerle pulite anche in frigorifero. I vegetali non durano a lungo perché il freddo tende a danneggiarli, perciò è bene magari consumarli entro pochi giorni. Per quanto riguarda il freezer, possiamo inserire sia alimenti congelati da noi, sia alimenti comprati già surgelati. La differenza fondamentale tra i due è che i prodotti surgelati, industrialmente, raggiungono temperature più basse, quindi il prodotto si mantiene più a lungo rispetto a quello fatto in maniera casalinga. Eh, in ogni caso congelare gli alimenti è sempre comunque un'ottima idea per mantenere anche per settimane eh, la freschezza dell'alimento. Un accorgimento importante è quello di organizzare gli spazi in maniera logica. Eh, esiste un sistema chiamato FIFO, First In First Out, che è un modo che gli inglesi hanno di dire che eh, la prima cosa che metto dentro è anche la prima cosa che devo consumare. Se io ho degli yogurt comprati la settimana scorsa e poi ci aggiungo quelli comprati ieri è meglio che finisca prima quelli comprati la settimana scorsa per quanto riguarda il consumo dei prodotti surgelati eh, è bene sempre consultare l'etichetta generalmente si consiglia di eh, metterli a cuocere prima di scongelarli in ogni caso un prodotto congelato può essere scongelato in frigorifero oppure sotto acqua fredda eh, avendo cura di cambiare l'acqua almeno ogni 30 minuti e oppure anche al microonde. La cosa fondamentale è non ricongelare mai un prodotto scongelato per motivi igienici e anche eh, di qualità del prodotto. Quasi tutti i prodotti che non devono essere messi in frigo devono essere semplicemente conservati in luogo asciutto. Fanno eccezione le acque in bottiglia e gli oli che devono essere conservati al riparo della luce del sole e eh, i vari barattoli, lattine che una volta aperti devono essere conservati in frigorifero e consumati entro tre giorni. Bene, questo è tutto, in descrizione vi metto anche un link al Ministero della Salute che spiega come eh, sfruttare il frigorifero al meglio. Eh, se siete interessati ai miei video sull'alimentazione eh, potete iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!